VitaLab è un laboratorio congiunto di realtà aumentata e virtuale che è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito dei progetti volti al potenziamento dei laboratori TS. congiunto, perché abbiamo messo assieme tre attori fondamentali per lo sviluppo delle scienze della vita nel nostro territorio. Da un lato la Fondazione Vita, che si occupa di formazione professionalizzante, l'Università di Siena, con i suoi progetti innovativi, e la Fondazione TLS, come facilitatore di sistema che favorisce il rapporto tra l'Università, l'impresa e il mondo della formazione. L'Università di Siena ha promosso VitaLab come attività del Laboratorio di Realtà Virtuale. Questo laboratorio è creato dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Cognitive per portare avanti la ricerca, soprattutto in ambito formativo e per la didattica dell'Ateneo. La realtà virtuale è uno strumento fondamentale per la didattica. Consente, infatti, di far provare esperienze dirette agli studenti e ai discenti, in modo che possano apprendere facendo provando personalmente quali sono le attività che devono apprendere. Vitalab è un laboratorio del futuro che grazie all'alta tecnologia realtà immersiva è possibile indurre a quel processo learning by doing, una formazione professionalizzante sempre più richiesta dalle aziende per formare i tecnici in chiave 4.0. Il valore aggiunto del metodo Vitalab è l'utilizzo di uno scanner 3D, questo ci permette di virtualizzare gli ambienti di lavoro in cui i tecnici dovranno andare a formarsi, creare loro una realtà immersiva per andare a sperimentare nell'area di tutta sicurezza quella che è l'attività lavorativa che andranno a fare. Vitalab è un laboratorio di innovazione tecnologica a servizio di studenti e imprese. Vitalab ha il potenziale di innovare la formazione sempre più in linea con le aziende del futuro.